Sono Massimo Vottura, il mio ristorante all'Osteria Francescana, in via Stella, Modena. Sono nata e cresciuta a Modena, terra di motori, terra di arte, canto, buon cibo. Terra dell'aceto balsamico, la terra del parmigiano reggiano. E per noi la cultura è il nostro paesaggio delle idee e traiamo proprio ispirazione da questo. Quello che noi facciamo ogni giorno in cucina è... E guardare il passato eh, non in una chiave nostalgica, ma in una chiave critica, per prendere il meglio del passato e portarlo nel futuro. Il busto del Bernini è una di queste fonti di ispirazione. Proprio per questo bisogna unirsi tutti, cercare di fare qualcosa nel nostro piccolo, come diceva JFK, non pensare a quello che lo Stato può fare per te, ma a quello che tu puoi fare per lo Stato e per, soprattutto per il tuo territorio. Credo che a questo punto sia fondamentale donare Donare per cercare di aiutarci e mettere in sicurezza il busto del Bernini.